Questa è una, una mozione che noi riteniamo importante perché di fatto consente di adeguare quelli che sono oggi gli attuali sistemi insomma, di fax e alle, alle nuove esigenze dell'amministrazione capitolina eh, è evidente che noi abbiamo all'interno dell'amministrazione dell e anche all'interno di singole strutture una serie ancora anche se ancora insomma, non, non eccessivi visto che la maggior parte eh, dei sistemi attuali e, e di comunicazione avviene attraverso la PEC, attraverso eh, il portale, attraverso diciamo, le piattaforme messe a disposizione eh, dell'amministrazione de, dell capitolina sul portale di Roma Capitale, tuttavia, noi riteniamo che sia importante eh, avviare questa rimozione e dismissione delle apparecchiature fax detenute da Roma Capitale e al, tempo al contempo anche di smettere eh, tutte quelle linee telefoniche ove eh, sono presenti, insomma, eh, per andare sicuramente da una parte a prevedere un maggiore risparmio. È ovvio che. Eh, già questa norma, insomma, la norma nazionale già prevede che eh, i fax non debbano eh non debbano essere utilizzati all'interno della pubblica amministrazione, però al, se vediamo uh, all'interno del documento unico di programmazione, vedremo che all'interno di alcune strutture uh, queste apparecchiature sono ancora presenti. Quindi da questo punto di vista serve certamente una, una, una dismissione, anche perché ci sono, esistono m, soluzioni tecnologiche sicuramente più uh, economiche per, per l'amministrazione per andare insomma, in questa direzione. Grazie.